dei piaceri della vita ecco perché abbiamo deciso di fare questo lavoro bentornati, Il canale cresce, cresce in quantità e qualità, proprio per usare una delle vostre belle parole nei commenti. Diventa una bella vetrina per tutti, soprattutto per voi, perché questo è il vostro canale. Il canale di chi ama i motori, di chi li vive e di chi per ora li sogna semplicemente. Io sono Matteo e un anno fa, quando ho aperto il canale, avevo già le idee ben chiare in mente: raccontarvi a modo mio, con verità, semplicità, spontaneità, passione il mondo delle quattro ruote, dalla compravendita con Luca di Empower a, a tutti i miei restauri di officina il pilota, il detailing e la cura dell'auto con carcare fino ad arrivare in pista nella fattispecie oggi entreremo nei cordoli in questo video con Alan Simoni di Simoni Racing con la sua Rossana, la Honda NSX veramente una bomba di macchina ragazzi, il canale si è sviluppato talmente tanto in un anno che ho deciso che, oltre a raccontare le nostre storie voglio raccontare le tue mettere te e la tua storia con la tua macchina ovviamente in primo piano qui sul canale come abbiamo fatto con Enzo Licata la Forsiera Cosworth Come abbiamo fatto con Ciciarito la RX-7 Come abbiamo fatto con Gianmarco la Honda S2000 E tanti altri Mi piacerebbe farlo anche con te Come facciamo a fare questa cosa? Intanto interagisci qui su YouTube tra i commenti E poi segui l'account di Instagram Officina del Pilota Manda un messaggio io rispondo sempre a tutti Scrivi che macchina guidi Qual è la tua storia E insieme al mio staff selezioneremo le storie più belle Le più appassionate Che sono le vostre e che racconteremo qui su officina del pilota ragazzi enough talking entriamo in pista ad Imola tanti anni fa su quel circuito morì un grande pilota Ayrton Senna voi siete giovani non lo ricordate quelli più quelli del Damien sta squilando il telefono sicuramente sì cazzo. e nulla dai e enjoy dei video Shoo. ah dimenticavo Alan hai promesso che quella macchina ce la fai guidare anche a me e a Luca quindi non sto nella pelle non siamo nella pelle preparati anzi no meglio che ci prepariamo noi comunque corso di guida on the NSX Alan officina del pilota non male un'idea, entriamo in pista. Siamo all'interno del box di Simoni Resin, qui a me Alan, che ringrazio per averci invitato qui ad Imola ad assistere alla gara di Time Attack. Questa è la terza gara del campionato. Fino adesso abbiamo fatto la prima prova libera e ehm, anche la prima sessione della gara 1. Adesso ci prepariamo poi per la seconda sessione di gara 1 e ci, e ci sarà poi successivamente eh, nel pomeriggio, tardo pomeriggio, il Superlap che è gara 2. Al momento siamo primi classificati in questa giornata, ma comunque siamo anche primi classificati nel torneo del Time Attack, nel campionato, nella categoria Pro XL 3007. L'ultimo turno che io ho fatto eh, ho girato in 54-2, eh, cosa che nel primo turno di prova libera avevo girato in 53-9. Il mio best qui a Imola è 53.8, quindi il mio obiettivo è quello di migliorare il mio best ovviamente perché abbiamo fatto un po' di sviluppi sulla vettura, abbiamo portato il cerchio del 17 sul davanti e abbiamo chiuso con eh, il fondo piatto tutta la macchina, quindi eh, la macchina è in costante evoluzione, io non mi accontento dei risultati che sto raggiungendo, sono già molto felice, è molto contento dei tempi che stiamo siglando in tutti i circuiti, partendo da Misano, Monza e qua, che sono notevoli. Però appunto, abbiamo in cantiere diversi lavori di sviluppo ulteriore della macchina che è in costante evoluzione. Quindi cerchiamo proprio di arrivare ai vertici della classifica assoluta che è il mio obiettivo. È un Audi in continua evoluzione, è giusto che sia. Ma quanto ci è voluto però fino, a, fino ad ora ad arrivare a questo punto? È dal 2015 che io l'ho acquistata stradale e dopo ho iniziato piano piano a trasformarla a, da corsa, a tutti gli effetti, quindi non è più stradale ovviamente e l'abbiamo portata a un livello di eh, 415 cavalli aspirata col VTEC e eh, 1000 kg di peso. 415 cavalli ragazzi questa macchina originalmente aveva 275 cavalli cioè ha raddoppiato quasi la potenza senza la fata turbina con la fata turbina sono capaci tutti ma rimanendo con il VTEC malgrado la preparazione 415 cavalli tutti scontri con dei mostri che ne hanno quasi il doppio 700 800 e anche turbo come fai a stargli dietro? guarda la sua prerogativa è il fatto di riuscire a mangiarseli vivi in curva, in percorrenza curva quindi loro sul dritto mi sverniciano mi portano via gli adesivi proprio letteralmente, ho un camera car eh, di oggi proprio che è così, di una Subaru e però quando arrivo in frenata, in staccata, in inserimento e in percorrenza li vado proprio sotto tantissimo quindi eh, questa vettura, la sua caratteristica appunto è il fatto di essere molto bassa baricentro basso e larga e quindi hai un feeling di guida e appunto questa, questo inserimento in percorrenza che è micidiale. Un progetto poi degli anni 90, perché questa è una vettura del 94, quindi non solo hai meno cavalli, ma è anche un progetto più vecchiotto, tra virgolette, rispetto ad auto molto più moderne. Sì, perché non è da sottovalutare che io ho il manuale 5 marce originale, cioè ho i rapporti JDM corti, però è un manuale 5 marce, gli altri hanno dei sequenziali 6 marce, quindi... Quindi ragazzi mi sa che qua c'è il manico <ride> Bestiale, 5 marce manuale sei, for no, sei forte proprio a guidare Cioè sei proprio... Eh sì, mi sa di sì Si tratta di manico, questo è il manico vero? Un po' di esperienza me lo son fatta con le mie gare passate Ho fatto 14 anni di gare Quindi un po' di esperienza ce l'ho Quello sicuramente, conoscere le piste dove vai Averci Magari. corso in passato certo. aiuta tantissimo Però devo dire che questo mezzo qua è, è notevole traffico anche un po', eh, però penso di essere nato molto più forte. Qui a Imola, pausa pranzo. E io nel frattempo che guardo il moto mondiale. Il base si chiama da Puro. Ma, morbido davanti, male dietro. Questa l'ha fatta proprio bene. Tutti quando scendono stanno molto larghi, invece tu gli devi andare a fare la barba, non devi prenderlo perché ti sbilancia dopo e comincia a pompare certo. la macchina. Se tu invece gli fai la barba e gli stai proprio vicino vicino, gli giri intorno, ti riesci, riesci a entrare a una velocità nettamente superiore e ti spara sul cordolo esterno che poi vai Beh. a frenare forte per girarla e andare in salita. Tutto quello che c'è montato su questa macchina, partendo dalle colonnette, dal distanzialino, lo spessore, le, i nuts, i Nergal, il sedile, il volante, tutto quanto, è tutto materiale in produzione a catalogo che io utilizzo. Per testarlo all'estremo, portarlo proprio al massimo della, della performance, certo? in modo che così sono sicuro di poter offrire ai miei clienti una, un prodotto che ha subito de cioè un determinato tipo di sollecitazioni e resiste all'uso estremo del, del motorsport. No, è... okay. a spingere cioè per metterla proprio se tirarla qua dietro no non riesco sei in salita schido quei piedi se ce la fai accendere la macchina no non ho rotto la frizione okay. ho rotto la frizione ok là almeno lì ok scendi sto scendendo Niente, pedale della frizione, non torna più su la frizione Pedale della frizione non gli torna più su Primo classificato era, 6 secondi dal secondo aveva. Quindi è finita così la gara? Eh gana. sì, la stanno venendo a trainare, sta là porello. Non ci posso credere eh. che si è rotto? Il, il cavo della frizione comunque il pedale della frizione non, non entrava più la marcia che poi la sfiga lui mi ha detto se almeno si bloccava la terza rientrava i in box invece si è proprio fermata in folle comunque lui ha fatto il miglior tempo in è ogni caso nel, in gara 1 e gara 2 6 se secondi sopra al secondo classificato ah. quindi adesso la domanda è potrebbe vincere lo stesso se magari nel super lap il secondo, il secondo classificato ha fatto un tempo peggiore me lo auguro perché almeno ci andiamo a mangiare una cosa stasera e siamo pure un po' più eh, allegri eh. ci cioè, ha rovinato un po' la giornata non vorrei cosa. che avessi comportato Iella di solito non, non no, succede anzi, di porta fortuna. a me mi toccano pure il sedere quando passo quindi. ah, ho capito Safety car safety, si safety, safety car safety car Mi è piaciuta questa avventura ragazzi Beh non penso che comunque sia una cosa che si fa tutti i giorni Quello di poter entrare nei box Vivere quell'emozione, quel sapore, quell'odore E quel sound Perché eh. qui si tratta di veri e propri concerti a quattro ruote Esatto, Esatto Emozioni a non finire Ricordatevi di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale, di mettere la campanella like se vi piace il video così che l'algoritmo di youtube ci porti su nelle stelle sì, sì, dalle te. stale alle cioè. stelle evo 10 tutti evo 9 due evo 10 che arravano l'asfalto veramente abominevole il sound da tappi mm -hmm. ho l'acufene mm -hmm. una è di un mio amico l'acufene? La, la, Serze Ah, Cosmi? Sì. Lo saluto, ciao Serze Ciao Serze Ho fame Andiamo, andiamo a mangiare andiamo. Ragazzi Montano tutto, ce ne andiamo poteva andare peggio Eh, poteva andare così miglior giro, miglior giro beffato dalla sorte O dalla frizione mi fa piacere, sono molto contento, anche se non è andata perfettamente, proprio con, secondo i piani, però, però, però eh sì, da, si fa si parte, è parte del gioco, stata, è stata una bella e una gran giornata. Sì. E grazie, grazie a te, caro Alan. Grazie a voi, Nella prossima faremo il miglior tempo no, e anche il Sì, assolutamente sì. sì vai con le cruiser. Vai, vai giù. Uno dei piaceri della vita. No? Bella fresca. Bella fresca.